G, ragazzoni <ride> Facciamo hardcore nella 1.17 Avete proprio letto bene dal video wow. Siete contenti? Adesso andremo ad esplorare le caverne Però prima di tutto tu nonno dovrai prendere l'albero Quindi vai subito a prendere l'albero altrimenti, okay. la mia... altrimenti la mia furia dovrà Battersi contro la tua testolina Ok, scava, scava, schiavo. Scava, ho detto scava. Sto correndo. Aiuto. Sto facendo i balli perché tu possa scavare più velocemente. Perché io sono convinto che tu abbia. Tu sei alla stessa distanza dal microfono, dimmi un attimo. Sì, sempre sì, la stessa. Oh, sì, sì, sì. Puzzarda. no. Allora, ci dobbiamo ricordare che qua siamo in arcore, quindi dobbiamo stare stra-attenti. Dammi immediatamente. No. Dammi, ha ah, colpito. Dammi. Ah. Uh, se, urli, se urli un'altra volta, ti colpisco su Minecraft. Ancora di più. No. Guarda, no, per favore. Non mi far dire, non mi far Già, dire. Perché... Cuore. Eh, anche perché tu, il tuo microfono fa cagare Te lo sei detto da solo Ma ti sei cambiato il microfono, Non Sì, sì, sì, sì. Okay, dire. Non spero di sì Cosa vuol dire. Non di sì, dire. sei cambiato il microfono <ride> Non no, Non lo so, adesso Non controllo, controllo su <ride> Ma Non sai se sei... Magari Vabbè. Eh non, non, non si sa questo Vabbè intanto ragazzi sì, io l'ho cambiato allora fa schifo Bene Allora intanto io vado a prendere il carbone Guardate come ca sono cambiate le texture dei minerali Il carbone prima di tutto ci serve Per uh, Dai, le torce che... Allora stai zitto Le torce stavo dicendo Io sto parlando con i miei amici qua a casa Che mi stanno guardando Ma Tu non ci sei Chi l'ha detto questo? Eh, vabbè L'ho detto io Ah ecco appunto no perché L'ho dato infatti, per scontato però a eh, quanto pare Mai dare niente per scontato Quindi, No, <ride> che, che cattiveria guardate Cioè proprio oh. <ride> Va bene Allora mi sto scavando il carbone ragazzi So che non vi piace guardarmi Però aspettate perché ne vale la pena Guardate che scopriamo la 1.17 insieme Non è roba da poco È una cosa molto importante questa Perché poi andrete nella 1.17 con la sapienza Esatto. Ho visto qualcosa che è morto qua. Scusa, tu devi dire esatto invece di parlare oppure devi parlare con me e dire frasi lunghe <ride> e parlare? Eh? Fra frasi lunghe complete. Wow oh, ma è scusami ragione. un attimo, ma che caspita ah. è sta roba? Ma è Scusa. un pescione. No no, no, no, no, no, vieni un attimo qua. È un pescione. Eh, come non so dove sei. Un un vicino al, al fiume. Dove, tu dove, dove sei? No, non mi dire eh, che sei. Eh, no, mi sono perso. Allora, scusami, dai, no. eccoti qua, eccoti qua. Allora, vieni qua. qua. Dove sei? Eccoti qua. Ma c'è un pescione. Allora, non sono Oddio! pazzo. Ecco, vedi. Non c'era nell'unicetazione. Cos'era una salamandra. Non lo picchiare pazzo, lascialo stare. No, anzi, picchia perché. No, dobbiamo, dobbiamo capire. No, no, perché ti sei antipatico? Guarda, è, è strano. Eccolo Oddio, l'hai ucciso. Ma sei un animale cattivo? <ride> non ah, detto Te <ride> No, vabbè, io ti ho detto di picchiarlo, ma non tu non dovevi farlo per forza. Comunque, dammi Comunque... le cose che hai trovato, immediatamente. Ah, scusa, ti do subito tutto. Guarda. Ok, vai a prendere la pietra. Perché abbiamo bisogno di pietra, di minerali, okay, tante cose. Okay. Io non sto a scavare perché sono. Serve cibo? Sì, cibo, vado a prenderlo io il cibo. Uh, okay. Il pesce posso prendere. Oppure, magari, se trovo una pecora, eccetera. Però, eh, no, no, ti devo dire che non ci possiamo perdere. Non ci possiamo perdere okay. assolutamente. Quindi, tu mi dovrai tenere d'occhio. Se vedi che io eh, io mi allontano, se, se vedi che io mi allontano, tu mi devi seguire. Chiaro? Ok, va bene. Ci provo, ci provo. Non prometto nulla. No, non è che ci provi. Devi farlo, se no poi dopo duni surla. Oh, no. eh. ok. Allora lo faccio. Ecco, allora lo fai. Bene, è ciò Sto... che volevo sentirti dire. Uh, oh, bene. Qua ho preso già un pescino, un pesciolino. Un pesciodino nel fiume, ragazzi. Adesso prendiamo anche questi altri pesciolini, perché ovviamente ci servono per sopravvivere. Dovete sapere che anche... Non volevo, cioè volevo dire una cosa che però mi sarei dissociato molto perché è una cosa molto brutta Comunque, no. e non, non la dico, uh, no, assolutamente no Ti perso, dove sei? Nel fiume, non, non ti preoccupare che so che adesso ti stai cagando addosso però sono qua dentro e, Vieni intanto, forza, sei già troppo distante eh, sai Sei troppo? No, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspe corro Cosa, perché, okay. ok, vieni, prendi la craftina taibolina Hai preso la pietra, Posso sì Passo anche sì, sì, l'ho presa. Faccio una, una chest. No, eh, non la Dietro. fai tu, ti, devo fare io le cose. Come ti permetti? Io ti allora, distribuisco so. le cose, <ride> ignorante stupido. Mi uh, serve anche oh. un piccone, qualcosa. Ah, oh, che... un piccone, certo, certo. Allora, faccio due picconi per noi. Beh, hai preso certo tanto di pietra, comunque. Tu, eh. Tu <ride> eh, sei. un pronto. Pronto. Eh. E poi guarda, ti faccio anche una spada. Perché, ovviamente, hai bisogno della oh. spada. Siccome ah, tieni. E è sceso Non dire ste se no, poi dopo ci fanno le ship. Comunque no. <ride> Vieni qua uh, Andiamo Forza Muovi il sedere okay. ah, Lascia perdere la carta in tavolo No, no. Allora, È legno È legno sprecato dopo Ma vai a eh, Guarda io, non, io ti vorrei dire tante cose Ma purtroppo siamo in un video no. E non posso dirtene Sei? Però, non mi dire no, Non mi dire che mi hai perso Brutto no, dove sei? Brutta scrofa. Brutta no. uh, Allora io Vabbè, no, Non sono, sono io una... Non visto? sono io che devo cercare Ciao. te cosa, cosa hai fatto? Toc. No allora eh, Così non ci siamo Non ci siamo capiti Tu adesso devi comportarti bene Perché siamo in un hardcore E appena arriva la notte Tu muori Chiaro? Od oddio hai ragione No no no Vieni <ride> Vieni Non perdermi la vista Forza vieni è tranquillo che adesso <ride> te, la, te la do io la fame Guarda per ma eh, non... <ride> No ma fra poco non riesco più a correre Allora, non correre, non corriamo Perché dobbiamo, dobbiamo prendere un po' di ci... cibo Allora, vieni qua, forza Dobbiamo cercare di... Aiuto, eh, ho preso danno Se non sei attento... Te... Allora, ti sto per... Ti sto per... Mamma, io ti sto per... Ti sto per dire brutte cose te! No, no, per favore <ride> Allora, forza, vieni con me. Qua okay. ci dovrebbe essere una caverna qua vicino, ok? Speriamo. perlomeno okay. io lo spero abbastanza. Anche perché sennò poi dopo ci dovremmo scavare no. un buco per la sera. Forza! Ho tre cosciotti. Ho tre cosciotti, Non Mannaggia. riesco più a fare nulla. Metti la crafting table qua sotto. Mettila, forza. Vai, ecco. non abbiamo da un po' di. Scava, scava, scava, forza. Aiuto! <ride> Sto correndo. Mannando. E scorri più. Ma io, ah. veramente, sono sciocco, basito, ragazzi. Questo qua non sa fare un cappero fritto. Senza no. di me sarebbe niente. Senza di me sarebbe. Tieni, tieni, aiuto. Da me. Forza, bene hai di, hai di nuovo ripreso la pietra Ah no, ok, l'ho preso, oh, perfetto no, no, no, no, Stavo per uh, denunciarti No, addirittura sì, Adesso sto mettendo il pesce a cuocere oh. Buono il pesce Hai parlato basso perché il tuo microfono fa schifo Ripeti ciò che no. hai detto, ripeti No, non posso ripetere quel... Vabbè, è buono il pesce Sì, è buono perché è, è ricco di ferro E proteine esatto. Quindi Eh, vabbè, sì Stai parlando. Scusa, adesso tu stai no. parlando basso. No, però no, non vai, è che stai vai parlando. Vai tu non è che stavi parlando basso perché non ti funzionava il microfono. Stai parlando basso perché sei deficiente a te! No. Quello oh, Quindi io oh, mi devo incavolare o devo, devo sprungiolare strustingara Santa Srollada. Stai, stai oh, parlando dear, basso? No, stai, stai parlando. No, Teo no, Teo, te allora non stai capendo. No, par... Zitto un attimo, perché il tuo microfono a quanto pare è stanco, poverino. De Cos'era con i vicini? Cosa? Tra poco ti rompono i vicini? Ma che caspita stai Sì, dicendo? Sto urlando, sto urlando troppo No fidati che non stai urlando, a volte stai deficiente sì. no. Dobbiamo capire immediatamente chi Vieni qua, ti do del cibo Sai okay, cosa? Oh no, grazie Hai scavato un tunnel enorme Eh, mm. è per la casa nostra no? No, perché noi dobbiamo andare in una caverna, non mica possiamo fermarci per la casa. Ah, hai ragione. Dobbiamo fare anche le, le, le, le pecore, dove... <ride> Nel le senso pecore. dobbiamo... No, dobbiamo prendere, non pensare male, dobbiamo prendere e la lana, chiaramente, no? Le vado, le vado a uccidere, le vado a uccidere. Vai, va vai, cerca, cerca, oh mio prode avventuriero. Certo, ho trovato anche una bellissima caverna. Ricordati dove sono, però, creatura. Bene, bene, bene, per fortuna che hai, hai trovato tu la caverna, perché guarda, come farei senza di te, guarda. Intanto eh, io so. qua sono qua che sto cercando, oh, adesso prendo un fiore, perché qua è bello il fiore. No? Intanto ragazzi fatemi sapere voi cosa ne pensate da 1.17 perché chiaramente è importante il vostro ciò che ne pensate diciamo ciò che pensate è molto importante e soprattutto mettete un emoji di un pesce dato che a nonno piace un po' a tutti piace il pesce no cioè almeno non lo so scrivetemi se a voi piace il pesce oppure no nei commenti a me un pochino piace um, tipo il sushi mi piace molto come pesce cioè tipo il, il salmone no il sushi non è un sushi non è un pesce <ride> Vabbè, il nel pesce senso... Io, sì. il pesce pesce, no, nel senso... Vabbè, vabbè. È, è difficile anche da dire. Infatti... Uh, cani? Sapete dovete eh. stare zitti, sapete? Come si per me? Allora, dovete siamo sapere... Che. Uh, uh, uh, no, no, ci, ci siamo persi. No, non è, non è possibile. Poi mi devi ridevi. No, allora. no, sta venendo notte. Tu ora ti devi concentrare. Sta venendo do notte dove caspita sei andato. Non lo so. C'è un maiale davanti a me. Do cosa me ne frega se c'è un maiale davanti a te tu ora mi devi dire dove sei andato perché no, io ti ho detto so. di ricordarti e tu adesso non ti stai ricordando dimmi no, un po' no, cosa no, hai no. in questo cervello da deficienza no. Nel e cervello notti. del maiale ovviamente Dico dove sei È notte Lo vedo anch'io che è notte E' notte Allora non ci stiamo capendo Do Perché allora scusami Ma se io ti dico una cosa Tu mi devi Cioè devi, devi, devi, devi oh, al oh, volo oh, Hai paura ma me ne frega qualcosa Adesso devi ritornare oh, indietro Io sono no, sopra un albero No non so dove No no no Smetti no, so di premiare Vieni immediatamente dove sei Perché io non ti vedo oh, Prendi Forza Ma io sto ti sto salendo Sto salendo su una montagna Non so dove sono oh. Forza veloce Veloce Non me ne frega <ride> se stai salendo su una montagna Dai dove sei io sono sopra un albero Più o meno Aia, ho preso danno No, No, muoio No, se muori, se muori io ti. Io... Non puoi morire, sai Guarda, se muori no. Allora, te no No, allora Non sto morendo, sono ancora vivo Sono sopra un albero Anch'io sono sopra un albero Ma a quanto pare dove non c'è assolutamente Dove sei? Dove, dove dovresti essere tu Dato che sei tu che dovresti ricordarti, razza di deficiente oh. Aspetta, aspetta oh, Ok, no Siamo nella io notte Sono dove eravamo prima siamo nella notte buia ragazzi Oh porca no, puzzarda no, no Io fra poco esplodo eh. Chissà cosa potremo trovare qua dentro Adesso guardate che È pericoloso Perché qua oh, ci sono I, i mostri Le dove cose sei? Eh dove No guarda Io, ti, io ti, ti, ti tiro Ti tiro uno di quei ceffoni Su Minecraft Che tu non hai idea oh. Scusa ma Tu adesso dove sei? Sei alla caverna? Alla okay, grotta che hai scavato? Sono dove Sì sono dove ho scavato Dove ho scavato la grotta Ok bene Bene adesso ritorno No sono zombie No no no Io mi bardo Ciao ciao No, non ti. Oh, porca miseria, anche ho preso danno. Porca puzzarda. Mannaggia, oh, mannaggia a te, guarda. Se non, Se non ci fossi io, come faresti? Eccoti! Ti eh, vedo! Meno ti male vedo. che mi vedi, vai. Ma sei inseguito dagli zombie. Ma tranquillo, ti che apro, io non sono apro. così cagasotto come te, vieni, vieni. che sei un vecchio di 870.000 ecco. anni. Chiudi! Ho chiuso. Mm. Guarda, ecco. Ah, bene, allora. Adesso dovresti sapere che là, là fuori c'è il finimondo, ci sono le no, peggio esatto, cose, so. le cose che non si possono nemmeno immaginare. Guarda, Andiamo no. a vedere. No, <ride> se tu vai a vedere, muori. Quindi, nah. se vuoi andare a vedere, guarda io. Poi fai pure il sarcastico: è il cibo. Ah, no, è non c'è cibo? cibo. Ok, no. allora ti do due di pesce. Perfetto. È poco. E cioè, Due pesci mi, ba non mi basta mica. Te lo fai bastare, guarda. È l'unico cibo che abbiamo. E per di più... Oh, pure. Piove, piove pure... Eh, scusa, tu sei andato in una spedizione, giusto? Ti faccio questa domanda. Eh no, credo di essere sempre qui. Cioè tu sei, non sei andato in una spedizione. <ride> credo di no. Ok, puoi rispondere quando io ti parlo Teo? No, stiamo, stiamo okay. cercando di, di conversare, ok, perfetto. Allora, tu quando, tu quando vai in, in, in spedizione giustamente dovresti portare sì. indietro qualcosa, no? Per la natura della spedizione, no? Ah, sì. Ecco, allora, sì. perché non, non hai portato ancora... La, ah, una... no, sì, ho trovato tante cose, guarda, dei semini, cioè... No, vabbè, io ti... Io, no, io, non sì. solo, anche della carne di maiale, cioè, vado a, farmi, ingiata, però. vado a farmi uccidere dallo zombie, guarda. No, no, no, per favore. Dov'era la grotta? Do Dov era... No. È qua, è qua, è qua. Piuttosto, guarda, ti, ti, ti, ti, mamma mia. Un level ecco in giapponese. Ecco lì. Oh, ecco no. Allora Beh, prendi il carbone no. perché io non vado più ecco, di così. No. C'è il coso, c'è il ferro. Ok, prendi anche il carbone, ho detto. perché ce eh, n'era solo uno. Il carbone ce n'è già un pochino. Ok, allora dammi il carbone perché devo farmi tante torce. Tenghi, siccome. Tenghi, qua. Siccome qua nella 117 non abbiamo la main cosa. Oh, grazie mille per oh, il carbone. Oh, Dun, dun carbon... è qui. Com è che... oh. Scusa, com'è che mi hai chiamato? <ride> hai... Cos'è che hai detto? dun, dun. dun. <ride> Non lo so. Cioè, Dai, ma chi pensi penso... che io sia, scusa? È carino come, sopra... come soprannome, no? Sono tua sorella. Commentate con la punizione di nonno, ragazzi. Ricordatevelo, è eh, importante. E poi soprattutto lasciate like, iscrivetevi.